Separat è un romanzo che l'autore spagnolo Antonio Mugnoz Molina pubblica nel 2001. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare leggendo il titolo, non si tratta di un romanzo storico in senso stretto e non si tratta nemmeno di una narrazione delle vicende drammatiche hanno vissuto gli ebrei di origine iberica a partire dal 1492, cioè quando vengono promulgati gli editti di espulsione prima in Spagna e poi in Portogallo, eh, decretando quindi la fine della presenza ebraica in, nella penisola iberica. Sefarada quindi non è semplicemente il nome con cui eh, Antonio Mugnoz Molina identifica eh, la Spagna o la penisola iberica, ma è qualcosa di molto di più, di molto più vasto. Um, per cercare di parlare delle tragedie che hanno caratterizzato il Novecento, uh, questo autore decide appunto di traslare il, la, il significato che ha Sepharad al destino uh, tragico che hanno dovuto affrontare i tanti esiliati della guerra civile spagnola, così come i tanti perseguitati del nazismo e dello stalinismo. Infatti, Sefaradda non è un racconto che si limita all'ambito iberico, ma è una narrazione dei traumi e delle tragedie che hanno caratterizzato eh, l'Europa novecentesca. Um, attraverso, quindi, una polifonia di voci, il lettore può uh, ripercorrere la storia recente uh, europea e ricostruire quindi anche il, um, il tessuto um, della nostra comunità uh, su cui teoricamente ci fondiamo tutt'oggi. È una lettura esigente, una lettura che richiede eh, la partecipazione da parte di noi lettori ma è anche un'avventura um, nelle nostre radici.